ciao e benvenuti in un nuovo video allora come avete visto sì, ho calato con la registrazione dei video perché non ci sto con, con i tempi ho troppe cose da fare ma eccomi qua di nuovo perché oggi facciamo la caccia al tesoro di Douglas dunque mi hanno mandato ed è ancora tutto chiuso quindi sono curiosa di vederlo con voi quello che mi hanno inviato sono sei pacchetti sei esatto che dovrebbero essere questi qui, scusate, che sono ancora chiusi, o solo aperto il pacco, che sono tutti numerati sotto perché contengono le novità beauty, però quelle studiate per me. Però adesso devo mettere in pausa il video perché le corriere. Quando dico ho calato con i video perché non ci sto dentro, intendo che questa è la mole di pacchi che arriva in un giorno da Amazon per via del, del marketing quindi, allora, torniamo a noi dunque, prima che arrivasse tutta quella mole di lavoro che è perfetto eh, so cosa fare per i prossimi giorni, chissà come mai stavo dicendo che Douglas, Douglas, dipende da come si, come si pronuncia ed è le ragazze in negozio dicono Douglas online dicono Douglas effettivamente tedesco Douglas Comunque hanno fatto una selezione di sei pacchetti, ognuno con una novità beauty adatta alla mia tipologia di colori, ed è, è, pelle, ed è, insomma vediamo perché non so neanche io cosa c'è dentro. E sposto qui per aprirli e tutti sotto hanno un numerino perché ci dovrebbe essere una specie di caccia al tesoro, una specie di collegamento quindi iniziamo a questo punto dal 1 1 e vediamo cosa c'è dentro vi ho detto che ancora non li avevo aperti uh chi è il cucumber herbal condition detergente viso Per tutti i tipi di pelle, detergente viso, cacamber, cocomero. Hai ah, ancora... Gilab. Detergente viso ci piacciono e quindi questo sono curiosa di provarlo. Ci sta. A questo punto dobbiamo guardare. Due. Due è questo. Vediamo. Oh, sempre chi è... Uh, uh, questo ci piace. Allora, Rare Earth di Pur... Ah no, questo è il Daily Cleanser. È il detergente viso esfoliante ed etossinante alle erbe rare. Di questa linea, Rare Earth, ho provato la maschera. Mi è piaciuta tantissimo. Quindi in teoria anche il detergente viso ci dovrebbe piacere. Sigillato anche lui, ma adesso lo apriamo. Se ci riesco. Se ci riesco. sono riuscite il profumo è quello effettivamente mi è piaciuto perché è bello purificante il, la maschera è eh? bella purificante ma allo stesso tempo non secca la pelle da provare anche questo scusate 3 vediamo cosa c'è nel 3 quindi detergenze per il viso per adesso tutt'altra cosa Skin Loving Sensitive, questa è nuova, Mineral Power, del, è una cipria e compatta, della Essence, Skin Loving Sensitive, Mineral Power, Bluffing mattificante, senza fraganze, alcol, silicone, parabeni, minerali, oh, Essence, finalmente ti sei decisa, 01 Translucent, questa qui, Ci può piacere, quindi è una novità questa perché io non l'ho mai vista, effettivamente io sono mh, molto meglio, sì molto molto meglio, molto molto meglio. Ragazzi con l'allergia è una cosa tremenda, ho un naso rossissimo e pensate che ho correttore e fondotinta. Molto, molto meglio, almeno non è così. Allora, andiamo avanti. Dunque, vediamo. 4. Mi ha detto sei sono. Quindi a Cipria io sono un amante delle cipre e vivo di Cipria, quindi ci sta. Questo cos'è? Anche questo non lo conosco. E lo good stuff. The puff e serum. Wow! Con caffeina, vegan collagen e vegan collagen yaluron. Allora, è un sì, è un siero per il viso della Essence, Good Stuff con caffeina. Ci piace perché è un gel leggero, è perfetto anche per la primavera estate perché comunque le cose più leggere ci piacciono. È un po' appiccicaticcio, devo dire, però da testare. Io mi sto continuando a guardare perché con questo make-up non mi ci trovo più di tanto. Mistero. Ultimi due pacchi. 5. Cos'è questo? Lipsmaker best flavor, allora, lips maker è, è ah, profumazione cotton candy, ma adesso lo apriamo, è questo, è un balsamo labbra, sì, al cotton candy mh, zucchero a velo, che, sì, zucchero a velo, zucchero filato, zucchero filato, ecco perché dicevo, no, c'è qualcosa che non va, allora che adesso apro completamente la confezione io non li ho mai provati ma ne sentivo parlare online soprattutto la Michelinia, Michela Parisi ed so che li acquista spesso e che si trova bene io sinceramente mi trovo benissimo con quelli di Rocher non ho mai cambiato ma ora sono curiosa questo è un 4 grammi Made in Cina. Fatto così, poi è rosa, mm, profumatissimo, non lascia colore, un po lucido, ma non lascia colore. Testerò questo marchio e questo prodotto e vi dirò com'è. Per adesso vi posso dire che è piccino, piccino, quindi sta in borsa tranquillamente. È profumatissimo, questo sì. Andiamo avanti con l'ultimo pacchetto. Il non numero. o sì. uh, senza numero dovevo aprirlo prima degli altri o dopo gli altri. Detergente per il viso. Quindi è tutto base. Prima di aprire questo, allora detergenti per il viso, ok. E quindi prima del trucco. Poi abbiamo il contorno occhi, ok, la cipria che in primavera e estate ci sta, un balsamo labbra ci sta. A questo punto non capisco il 6, ma lo apriamo e scopriamo se è prima o dopo degli altri. Ah, direi in ogni occasione. Allora, mi piace, l'ho provata nel calendario dell'avvento di Douglas, l'ho provata e da lì ho detto, cavolo come mi piace. Allora, è lo shampoo secco, questo, è proprio del marchio Douglas, shampoo secco classico, eh, questo qui è un 50 ml mi piace, mi piace perché è, ha un buon profumo non mi fa tossire come gli altri non mi lascia i capelli tutti bianchi come gli altri shampoo secco mi è piaciuto lo so che adesso esistono quelli ed è colorati in commercio quindi quello marrone o quello più scuro ancora mm, Battista se non sbaglio fa, ma anche la... Che la li fanno colorati, ma questo, è quello classico ed è che in teoria ha la polvere bianca ma non lascia residui, mi è piaciuto tantissimo e se non sbaglio non costa neanche tanto. Quindi... E quindi questo era l'ultimo prodotto. Direi che sono stra stra curiosa di provarli nel mentre posso dirvi che il balsamo labbra non appiccica e ci piace, sono stra curiosa di provarli quindi ringrazio Douglas la borsa è completamente finita per questa idea carina anche per non fare un pacco PR come al solito ma un'idea carina, mi è piaciuta e fatemi sapere se vi incuriosisce qualche prodotto, se alcuni li avete provati quali mi consigliate e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao, ehi sono qui ciao